Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, oggi video tutorial ma realizzato un modo un po' diverso dal solito, un modo un po' alternativo perché le idee non saranno mie ma le andrò a cercare su internet da bendata quindi cercherò del, dei progetti fai da te da realizzare eh, senza vedere cosa dovrò realizzare e dovrò cercare di ricrearli eh, sperando insomma di esserne in grado. In questo video vorrei realizzare tre progetti, quindi andrò a cercarne tre appunto. Come dicevo lo farò da bendata, quindi questo sarà il mio eh, compagno di video per oggi e l'altro compagno di video sarà il mio telefono che adesso è attaccato alla corrente e quindi non riuscirete a vederlo. È una tipologia di video diversa dal solito che ha sempre comunque a che vedere con le cose che mi piace fare e che avete sempre visto nel canale. Fatemi sapere sotto nei commenti se questa tipologia di video vi piace, se vi può interessare, se posso farne altri. Fatemi sapere come sarà il risultato finale dei progetti che proverò a realizzare. Se avete qualche altra idea fatemelo sapere sempre giù nei commenti e lasciate un mi piace al video per supportarmi ha uh, l'idea folle di provare a creare Dei progetti a caso Senza sapere né quali sono Né se sono in grado di farli Attacco la registrazione dello schermo Così poi ve me la metto qua in parte E potete vedere insieme a me uh, Quello che c'era nel telefono Mentre ero bendata E incomincio andando a scrivere Su Safari uh, Idee Fai da te Idee mm... DIY DIY Project, Non lo so, adesso provo a vedere se riusciamo a trovare qualcosa. Dunque, ho già fatto diverse ricerche eh, sul telefono, su Google, cercando dei progetti appunto fai da te. Non sapevo bene cosa cercare, infatti non riuscivo a trovare nulla, finché alla fine sotto la ricerca... Idee fai da te estate? Eh, sono venute fuori delle immagini, insomma, con dei progetti molto carini. Quindi, insomma, credo che andrò a pescarli eh, su quella pagina lì. E eh, sì, direi estate, perché comunque a momenti dovrebbe arrivare. Anche se quest'anno si sta facendo un po' desiderare l'estate, io direi di cominciare. Metto su la mia fascia, speriamo di avere il mascara asciutto. Altrimenti quando la tolgo faccio un disastro. Io ehm, faccio partire la registrazione, quindi io comincio a scendere un pochino. Vi giuro che non sto spiando nulla, anche perché ho gli occhi chiusi. E vado sulla destra, vediamo cosa c'è. Oh. Allora, il progetto che è uscito mi piace tantissimo. Adesso faccio lo screen in modo da ehm, salvarlo appunto nella foto e wow, adesso voi starete vedendo il progetto qua fianco a me perché sto eh, registrando appunto eh, lo schermo del telefono quindi mentre io ehm, scelgo il progetto voi state vedendo insomma tutto qui in parte a me però wow il progetto è bellissimo ok ricominciamo, non so se ripartire dall'inizio o da qua, no, ricominciamo, rimaniamo qua rimettiamo la benda e passiamo al secondo progetto allora la benda si è un po' allargata quindi la tengo stretta il braccio. Allora riparto da, dal punto in cui ero e continuo a scendere, mi fermo subito e vado a sinistra, vediamo se ho preso qualcosa Decorazioni fai da te sul tema marino ci sono quattro immagini uh, insieme e no, no no non volevo entrare nella pagina, fermo, fermo, là. ecco e quindi no, io direi di tornare indietro e ripartire, insomma ok, rifacciamo il nodo ogni volta che faccio il nodo mi strappo tipo 8 capelli ah, yeah. spero che allora vediamo se il telefono è ancora acceso. Sì, riparto. Sto scendendo, scendo, scendo. Torno un po' su e mi fermo a sinistra. E anche qua ci sono quattro immagini con quattro gioielli. Quindi sono bellissimi, però a me serve una foto singola, quindi torno all'inizio e riparto allora quindi vado giù torno un po' su giù una volta su Ci sto facendo un po' a caso perché voglio confondermi un pochino qua le note come ho fatto a beccare le notte scusate allora rincominciamo allora vado su cioè che poi in realtà sto scendendo, vado su con il dito. Stop, destra, vediamo se ho preso qualcosa. No, ma di nuovo la collana con la conchiglia, ok. Qua. Ok, allora. Qua ci sono dei braccialettini molto molto carini e molto estivi. Mi piacciono un sacco e andiamo a fare lo screen anche di questo. E... Wow, mi piacciono un sacco, davvero. Torniamo... no, sono tornata troppo indietro. Cos'è successo? Ripartiamo. Qua. Vediamo se ho preso qualcosa. Sì, una... Bellissima, scusate Non so se ho il trucco I capelli in disordine vabbè, Una bellissima cornice Anche questa fatta di Conchiglie Quindi abbiamo scelto i tre Progetti Io direi che È ora di mettermi immediatamente al lavoro E ci vediamo Più tardi quando li avrò finiti dunque cominciando dal primo progetto cioè il ciondolo a conchiglia ho trovato subito la prima difficoltà che è stata quella di trovare eh, una conchiglia simile a quella della fotografia ho provato in negozio ma non ce n'erano e quindi ho cercato tra quelle che avevo a casa alla fine ero indecisa tra eh, tre ma una era troppo grande e ruvida e una era troppo piccola e quindi alla fine ho scelto la via di mezzo quindi il primo passaggio che vado a fare è stato quello di andarla a dipingere perché la foto aveva la conchiglia bianca e le mie non erano bianche quindi gli ho passato una mano di smalto per le unghie una volta che si è asciugata questa prima mano di smalto ho dato una seconda mano per dargli un colore più pieno ma ho cambiato smalto in modo da renderlo più lucido proprio come quello nella fotografia a questo punto ho aspettato che anche questa mano di smalto si asciugasse completamente e nel frattempo ho dipinto il fiorellino che avevo che era argento mentre quello nella foto era di un azzurro un po' particolare quindi ho fatto in modo che anche il mio fiorellino potesse assomigliarli e l'ho colorato anche questo con lo smalto per le unghie. Dopodiché ho dovuto trovare il modo per appendere questa conchiglia. Quindi ho preso una coroncina ed un, uno spillo a chiodo come si chiamano, non lo so. E ho pensato che potevo inserire all'interno del foro centrale della coroncina questo chiodino. Per poi realizzare l'occhiello, ma non ero sicura che potesse passare dal foro. Ma fortunatamente eh, entrava e quindi ho realizzato appunto anche il gancetto mi dispiace che in queste immagini non sono riuscita ad inquadrarmi perché ero appunto fuori dall'inquadratura comunque riuscite a capire insomma più o meno quello che ho fatto un altro problema di questa coroncina è che era eh, troppo larga cioè era piatta mentre per la per poterla incollare sulla punta della conchiglia avevo bisogno di una coroncina più chiusa. Dall'immagine riuscite forse a capire cosa intendo perché vedete la coroncina è aperta. Quindi un po' alla volta con la pinza ho eh, cercato di stringere il più possibile la coroncina in modo ehm, da farla entrare quasi perfettamente sulla conchiglia con molta molta pazienza. Questo è stato il risultato finale e effettivamente era della dimensione giusta appunto per poterla incollare sulla conchiglia. Subito dopo ho incominciato a riempire il buco della conchiglia, prima con delle perline microscopiche e dopo con la colla caldo e a quel punto ho incollato sopra il fiorellino. E poi eh, delle perline, proprio come quelle della fotografia, sia bianca che argento. All'interno dell'altra conchiglia ce ne stavano di più, ma era più grande rispetto alla mia. E poi ho incollato anche il gancettino, che era proprio perfetto. E niente, quindi per il primo progettino eh, ho finito. Passiamo al secondo, che era il braccialetto. Il braccialetto era un bracciale chiuso che io non amo particolarmente perché sono sempre troppo grandi per me, per il mio polso, però se sono eh, troppo stretti non riesco più a tirarlo via. Quindi quello che ho deciso di fare era di fare un bracciale rigido, sì, ma che ehm, potevo togliere e mettere quando ne avevo voglia insomma quindi ho tagliato un pezzo di fil di ferro e gli ho arrotondato le punte in modo da realizzare una specie di gancio semplicemente ho arrotolato eh, le due estremità verso l'interno poi ho preso un filo, l'ho annodato al filo di ferro e ho incominciato ad arrotolare questo filo tutto attorno al fil di ferro appunto e lo arrotolavo lungo il filo e poi andavo a Stringerlo. insomma penso che guardando le immagini riusciate a capire meglio e ho continuato in questo modo fino a ricoprire l'intero pezzo di fil di ferro per l'ultimo pezzettino ho tagliato il filo un po' più lungo in modo da riuscirlo poi ad annodare anche da questa parte. Ora per fare in modo che non si sfilasse più né si spostasse il filo che avevo appena arrotolato ho deciso di fissarle con una goccina di vinavil sia da una parte che dall'altra. Una volta asciugata la colla sono passata al passaggio successivo appunto ed era quello di inserire tutti gli anellini procedimento che mi sono resa conto avrei potuto fare prima di realizzare i due gancetti all'estremità ma ormai che li avevo già fatti ho scelto con tanta pazienza di eh, aprirne uno alla volta inserirlo nel fil di ferro e poi richiuderlo in realtà ne ho messi talmente tanti che eh, alla fine non riuscivo neanche più a chiuderli quindi non so, è stata un'odissea, quindi se provate a farli, ricordatevi che prima bisogna inserire gli anellini e dopo fare i due gancetti. E poi alla fine, purtroppo ho perso la clip o forse non l'ho registrato, non so cosa è successo, comunque alla fine eh, ho aggiunto anche i tre ciondolini che vedete lì ehm, alla mia de alla destra del video, cioè il fiorellino e i due cuoricini. Comunque. Il modo per attaccarli era identico agli altri anellini. Per il terzo progetto, cioè eh, la cornice di conchiglie, ho prima creato una base con i miei soliti legnetti con gli accendi fuoco, quindi con la colla a caldo eh, li ho attaccati eh, assieme in modo da formare un quadrato e poi ho scelto di mh, dipingere. I legnetti di bianco in modo da dargli una base abbastanza uniforme e anche più simile a quella della foto e mi sembra che in tutto gli ho dato tre mani perché il legno continuava ad assorbire il colore anche qui attendo che la vernice asciughi in realtà è della semplice ehm, tempera quindi non è vernice e poi ho incominciato ad incollare le conchiglie la parte difficile di questo passaggio è stato riuscire a trovare eh, delle conchiglie, delle, della misura giusta per riuscirle ad incastrare tutte senza lasciare nessuno spazio. Successivamente ho ritagliato due cartoncini, della stessa misura ovviamente della cornice che avevo appena realizzato e in una ho anche realizzato un foro interno eh, più piccolo anche questo ovviamente della misura della cornice che sarebbe stata poi la parte in cui eh, si sarebbe vista la fotografia poi ho preso un pezzo di plastica e questo è un ritaglio di una scatola di giocattoli quelle che hanno appunto la parte frontale eh, di plastica trasparente in modo da vedere il gioco e l'ho ritagliato anche questo a misura in modo che uscisse circa un centimetro per lato e l'ho incollato ehm, al cartoncino quello aperto sempre con la colla caldo e alla fine ho incollato tutti i vari pezzi quindi ho messo per il primo cartoncino la colla solamente su tre lati perché dal quarto ehm, dovrebbe entrare appunto la fotografia e poi anche la cornice sopra a quella che avevo appena realizzato con eh, la plastica trasparente. E voilà, anche questo progettino è finito, come vedete qui c'è lo spazio per far entrare e uscire la fotografia. E niente, questi sono i tre progetti che eh, ho pescato su internet e che ho provato a realizzare. Io spero che il risultato finale vi sia piaciuto. Come sempre vi chiedo di scrivere sotto nei commenti che cosa ne pensate, come mi sono riusciti i progetti che ho realizzato io, eh, contate che nel telefono non c'era il tutorial quindi ho proprio preso l'immagine e ho cercato di ricrearli a casa eh, con quello che avevo nel modo che gli potessero assomigliare di più in assoluto. E niente, spero che il video vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e attivate la campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video nel canale e lasciate un mi piace se vi è piaciuto il video o semplicemente per sostenermi. Con questo è tutto, noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!